Intanto, eh, grazie Presidente, intanto eh, anch'io rimango basita quando ancora sento parlare di distinzione tra bambini normali e non quando parliamo di fragilità. Lo capisco bene e forse dovreste studiarla un pochino anche voi, comunque al di fuori Cons di questo entriamo nel un merito. Un attimo solo, consigliera Ficcardi. Consigliere Mussolini, consigliere De Priamo, un attimo solo. Questo avrete modo di precisarlo nei vostri interventi e ne avete buon diritto. Non avete il diritto di interrompere un intervento di una collega. Nei suoi interventi, a modo con le forme corrette, lei preciserà questo concetto. Comunque entrando nel merito posso capire le perplessità della, della consigliera quando dice che abbiamo discusso in commissione, e abbiamo votato anche in commissione all'unanimità questa mh, delibera, però questa non è una delibera di indirizzo, questa è una delibera che entra nel dettaglio e che si dimentica. Alcune parti eh, importanti che noi invece già abbiamo intrapreso, percorsi che abbiamo intrapreso con, eh, con l'assessore, quindi quando anche la consigliera Baglio ci ricorda che oltre a, eh, alle attività eh, intraprese dagli assessori chiaramente anche noi dobbiamo dare del, degli indirizzi, ma in questa delibera ci dimentichiamo dei giardini sensoriali, ci dimentichiamo del, del disagio mentale parliamo solo di eh, fragilità motoria, ci dimentichiamo tutto il resto, mentre noi eh, stiamo eh, valutando anche delle azioni che eh, prevedano l'inclusione anche di eh, questo tipo di disagio. Non a caso, pochi giorni dopo la discussione ehm, in commissione di questa delibera c'è stata una nomina per noi molto importante del delegato della sindaca all'accessibilità che ci consentirà anche di eh, valutare cosa manca ancora anche qui, eh, quindi come raggiungere i parchi. Il, il tema dell'accessibilità è importante. Questa cosa non è considerata all'interno della delibera. Eh, io eh, col consigliere Figliomeni ho sempre lavorato abbastanza in sintonia, insomma ci siamo sempre detti che se delle attività eh, dovevamo proseguirle insieme per approfondimenti lo avremmo fatto. Oggi ci troviamo una delibera per così dire monca, per questo motivo ci troviamo a votare eh, in, eh, in disaccordo con questa, con questa proposta. Tutto qui era eh, un lavoro da eh, ultimare e mh, arrivato così non eh, non ce lo consente, non ci consente di, di votare favorevolmente. L'intento politico è certamente meritevole, ma eh, per il resto non, non ci siamo ancora. Va bene, consigliere.